voglia di fare musica Ciao, oggi torniamo a parlare di vinili non nella nostra uh, consueta diretta del martedì mattina ma insomma creiamo uno spazio per uh, parlare un po' di vinili ma soprattutto di copertine un po' di tempo fa avevamo parlato dei Kim Crimson e oggi invece vi voglio portare brevemente perché andiamo solo a raccontare qualcosina di queste copertine vi voglio portare eh, nel mondo dei eh, Pink Floyd di Roger Waters con un album storico eh, che non può mancare nelle vostre case ed è The Wall e poi andremo a parlare anche del, dell'album dei Getrotal ovvero Aqualung, due copertine particolari e sviscereremo un pochettino quelle che sono appunto queste eh, copertine No mm -hmm. Dopo The Wall parliamo di quest'altro album che è eh, J Trotal, Aqualung, copertina di Aqualung anche questa molto particolare ed è una delle più famose nella storia del prog e eh, amatissima dai fan e non solo da Ian Anderson, il frontman proprio dei J. Trotale. Perché dicevamo una copertina particolare? Beh, intanto perché quando eh, Ian Anderson vede questa fotografia, o meglio questa immagine, decide che questa sarà proprio la copertina dei getro tal ma qual è l'immagine il dipinto che viene rappresentato e che lui così viene colpito è questo eh, vecchio praticamente barbone in realtà in realtà nel 2011 durante un'intervista si dice che sarebbe stato in realtà terry ellis a scegliere l'immagine per, per questo disco. quindi eh, insomma convinto eh, di quanto realizzato proprio da Silverman per Esquire e New Yorker, e dicevamo insomma, Aqualungo un album molto particolare. Eh, tant'è che appunto eh, questa risulta anche essere la copertina più famosa per quanto riguarda la storia del, del prog il barbone ritratto viene descritto nel primo brano che poi anche alla fine il titolo dell'album e la sua figura diciamo che appare un po' in contrasto con quello che è il manifesto alle sue spalle e che invita in qualche modo a festeggiare il Natale quindi insomma festeggiate il Natale ma poi allo stesso tempo Uh, C'è lui che in realtà non andrà a festeggiare il Natale e non saprà come festeggiarlo. La copertina di lunga si dice ehm, che questo diciamo barbone sia il ritratto di Jan Anderson invecchiato. In realtà, no, non è così: in realtà era proprio un barbone che si trovava per caso a cui è stato appunto fatto questa, questa foto. Una copertina anche tra l'altro all'interno dove troviamo vari protagonisti ma quello che insomma, ritorna a essere filo conduttore anche nel retro è lui il barbone che è ancora presente, ma in questo caso è seduto mentre prima lo vediamo insomma in piedi, nel retro rimane seduto proprio sul marciapiede. E vicino a lui c'è questo, questo cane di fianco che insomma cerca di tenergli compagnia o forse di sollevargli un po' il morale, visto che eh, lo si vede eh, molto. Eh, molto stanco e anche un pochettino eh, triste. Nella parte superiore e retro c'è poi un passo eh, che ricorda come l'uomo creò l'acqua, un eh, uomo dal respiro eh, affannoso e che in qualche modo dà proprio il titolo ancora come dicevamo all'album. Tutto, tutto questo, tutte queste immagini, la storia, la scritta, anche di come nasce Aqualung che è scritto qua, in questo decalogo, praticamente rendono questo album un capolavoro e soprattutto la copertina. Silverman dice, eh, beh, questo, questo album è sicuramente un capolavoro, ma rimane tale grazie naturalmente al mio dipinto. Boh, che sia vero o non sia vero, tant'è che comunque questo è uno degli album storici dei che anche in questo caso come quello di The Wall non deve mancare nella vostra eh, libreria, dico libreria perché io i rischi ce li ho nella libreria e che possono essere presi in qualsiasi momento ed essere messi su un piatto. Questa è un po' una piccola anche questa descrizione di quello che è un altro album che insomma ha accompagnato sicuramente la storia. Eh, e le giornate di molti di voi, così come il mio. Ah beh, poi acqua lunga, eh, insomma, tra, tra le canzoni eh, più famose sicuramente è quella che è contenuta all'interno nel lato B, ovvero Locomotive Breath, che è anche quella che poi ha fatto sì che questo album, insomma, diventasse famoso. Che dire... Queste sono due copertine che ho voluto così, diciamo, tirare fuori dai nostri archivi per potervi raccontare. Come sempre, se avete delle copertine che possiamo raccontare eh, scrivetelo insomma anche qui sotto eh, e noi andremo a cercarle nei nostri archivi perché abbiamo tutto tutto tutto tutto anche il liscio se trovate una copertina di liscio che è particolare chiedetecela perché noi ce l'abbiamo ma no comunque questo è per dire che ci piace ogni tanto così uscire eh, da quelli che sono i binari uscire dai solchi del vinile quindi non solo mettere la puntina ma raccontare anche per i immagini, quella che può essere un diciamo così un buon brano da mettere come colonna sonora della nostra giornata. Quindi grazie e ci vediamo la prossima <susurra> chiacchierata.